Ciao a tutti ragazzi, sono Orazio e eh sì, vi starete chiedendo ma che video particolare è questo, vi volevo un po' spiegare la situazione. Prima di tutto mi sono fatto vedere in faccia perché ho deciso di cambiare del tutto l'andamento del mio canale. Volevo anche cambiare di argomento, volevo trattare cose diciamo più serie. Come avrete letto dal titolo, oggi ho deciso di fare un'esplorazione, la mia prima esplorazione in assoluto. Perché ragazzi vi devo anche dire che ho una passione per le esplorazioni Per l'horror in generale In questo caso concentriamoci più sull'esplorazione Oggi ragazzi sono andato a esplorare una villa e una, una casa Abbandonata ovviamente nella città di Montale Che è in provincia di Pistoia, in Toscana per chi non lo sapesse E Quindi mi sono imbattuto in questa avventura particolare Perché per me è stata molto particolare E ho detto ma perché non cambiare tema? E portare qualcosa di nuovo e innovativo nel canale ovviamente vi volevo anche precisare che ciò si tratta di urbex per chi non sa cosa significasse vuol dire urban explorer quindi non si tratta di vandalismo non ho assolutamente ho danneggiato le strutture in cui sono entrato non ho rotto finestre, non ho scritto sui muri questo è vandalismo Invece quello che ho fatto io, ossia entrare dentro queste strutture e dare un'occhiata, ovviamente stando attenti perché si tratta comunque di strutture molto pericolose e diroccate, in quel caso si tratta di urbex, quindi non è altro che un'esplorazione urbana, come dice la parola stessa. Non sto ad annoiarvi ancora di più, passiamo alle registrazioni che ho fatto. E fatemi sapere se questa tipologia di contenuti vi piace e magari questa cosa delle esplorazioni può diventare anche una nuova serie ora no, non vi prometto nulla ma io vorrei portarmi ancora più in alto con le esplorazioni non vi aggiungo altro, non faccio spoiler e passiamo al video ciao a tutti ragazzi sono Orazio e stiamo. ci stiamo incamminando verso un luogo particolare e... Ovviamente avete già letto dal titolo dove stiamo andando, però... Insomma, ci stiamo incamminando. Un luogo molto particolare. E nulla, ci vediamo direttamente lì. Eccoci qui, raga. Sono arrivati. Ora se mette a fuoco, vi faccio vedere meglio. Questo è l'ingresso. E ora, ragazzi ci avviamo per esplorare questo fantastico luogo guardate lì e, e nulla adesso ci avviamo all'esplorazione guardate quanto è figo ragazzi da film dell'orrore ora piano piano andiamo a passare di qua e sinceramente metto un po' i brividi Non so se si vede molto, lì addirittura c'è pure un pipistrello, ragazzi. Dico solo wow, pazzesco. Io ho sempre adorato fare queste tipologie di esplorazioni. Fantastiche, ragazzi. Che spettacolo, ragazzi. Qui addirittura si scende giù andiamo piano piano perché ovviamente è tutto pericolante Qui ragazzi è inalcibile Pazzesco ragazzi veramente Ovviamente piano piano qui E se, se no... Si casca giù. Ragazzi, da film horror. Andiamo. piano piano, andiamo di qua, a vedere ecco qua si spunta dall'altra parte dove sotto non posso andare perché è inagibile però vabbè per ora non ci interessa a noi questa è un'altra stanza molto grande ragazzi è un labirinto torniamo di qua Veramente veramente molto grande Andiamo di qua Sempre sentiamo il terreno Cioè il pavimento se crolla o no Se è messo in buone condizioni Qua sembra tutto ok Agiriamo da qua La stanza che avevamo visto prima di qua Ragazzi Guardate che stanza, tutta completamente immersa nella natura e ovviamente riloccata. Andiamo di qua. Ok, qua il pavimento sembra abbastanza sicuro. che spettacolo che spettacolo ora sono curioso di vedere che cosa c'è su andiamo a vedere questa ragazzi è la cucina ragazzi andiamo per le scale ovviamente piano piano no? se vediamo che è tiroccato o oh, non lo so sono inagibili torniamo subito giù guardate le stanze ragazzi subito si affacciano a due stanze una di qua e una di là Andiamo piano Andiamo molto piano Andiamo a vedere che c'è di qua Piano piano Guardate che stanza ragazzi Andiamo piano ovviamente, piano piano ovviamente tutto malandato, ovviamente perché ragazzi è stato abbandonato molto tempo prima quindi qua a quanto pare c'è una vasca molto probabilmente c'era il bagno ovviamente una volta, ora non è più agibile giustamente Qui ce tutto a posto Il pavimento non sembra crollare Ragazzi è un labirinto È un labirinto Guarda del tetto come ridotto Ragazzi Fantastico Ok ragazzi entriamo dentro un'altra stanza Tutto desolato ovviamente Ragazzi, queste scale che fanno in alto sono completamente inagibili, quindi non ci salirò assolutamente. Ok, andiamo qui in quest'altra stanza. Poi qua ragazzi, qui è inutile che ci entro. Qua ragazzi se ne è proprio venuto giù. ragazzi proprio non posso manco passare e niente ci sta tornare sembra agibile Guardate qua ragazzi Completamente immerso nella natura È particolare come struttura ragazzi, molto particolare.